Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso gelato al mango e alla papaya abbiamo deciso di creare questa ricetta per voi dato che in questo periodo c'è un grandissimo caldo torrido questa ricetta è velocissima e infatti si può fare in meno di 5 minuti non serve la gelatiera ed è veramente fresca adatta per l'estate oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara per questa super rinfrescante ricetta ci serviranno 100 g di latte condensato, per chi non avesse visto la nostra ricetta si guardi per bene il link in descrizione, una papaya, un mango, 125 ml di panna fresca e 30 g di sciroppo di glucosio, per chi non avesse visto la nostra ricetta si guardi per bene il link in descrizione. Per prima cosa dobbiamo pulire la nostra frutta e noi siamo partiti con la papaya. Come potete vedere l'abbiamo tagliata a metà, ora andiamo a eliminare i semi, poi togliamo la buccia, la tagliamo a cubetti e la mettiamo in una ciotola più capiente. E ora possiamo pulire anche il nostro carissimo mango e come la papaya lo tagliamo in cubetti. Ecco qui la nostra frutta tagliata a cubetti. Per la nostra ricetta ci serviranno 400 g di frutta in totale, di conseguenza 200 di mango e 200 di papaya. Ora prendiamo un piatto bello grande, ci mettiamo sopra la nostra frutta che deve essere tutta a un unico piano. Aiutandoci con le mani la stendiamo leggermente e poi la mettiamo in freezer finché non si congelerà. E dopo due ore finalmente possiamo tirare via fuori dal freezer la nostra frutta che avevamo precedentemente tagliato a cubetti. E ora ci aggiungiamo tutti i nostri ingredienti. Partendo dal latte condensato. Alla panna. E infine lo sciroppo di glucosio che togliamo sempre con il nostro cucchiaino. A questo punto non ci rimane altro che mixare il tutto finché non diventerà un bel composto omogeneo. Ed ecco qui ragazzi, come potete vedere il nostro gelato è già pronto, ma guardate quanto è cremoso! E non vi dico ragazzi, sarà una meraviglia! E dopo aver trasferito tutto il nostro gelato dentro un contenitore bello capiente, non ci rimane altro che prendere della pellicola alimentare trasparente, metterla a contatto e lasciare tutto in freezer per circa 4-5 ore. E dopo 6 ore di riposo in freezer non ci rimane altro che prendere il nostro gelato, tirarlo via dalla pellicola alimentare trasparente e vedere com'è venuto. che bello che è venuto il nostro gelato ragazzi bene ragazzi ora siamo arrivati al mio momento preferito ossia l'assaggio e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un gelato mm. mamma mia ragazzi che buono è cremoso fruttato freschissimo